Scusa Robin, ma per comunicare in maniera relazionale, come dici tu, così, più sciolto, più, più diretto con i tuoi fan, specialmente su Facebook, come faccio? Mi sento sempre un po' incartato, un po' poco... <totiposizione> Per poter comunicare in maniera efficace al fine di creare delle relazioni con le persone che ti seguono su Facebook, è quello di scrivere le introduzioni ai post così come parleresti ad un amico o ad un'amica che sta seduta di fronte a te al bar. È un concetto semplicissimo, ma che se non lo metto in pratica in maniera letterale non serve a niente saperlo. Quindi, come lo metto in pratica? Quando vado a scrivere l'introduzione ad un post su Facebook, una volta che l'ho buttata giù, la rileggo ad alta voce e provo ad immaginare di essere seduto al bar a chiacchierare con un amico o ad un'amica e guardo attentamente qual è l'espressione che il mio amico e la mia amica faranno dopo che gli ho letto quella frase. Già nel leggerla, già nell'interpretarla ad alta voce, sentirai tu stesso delle forzature se il linguaggio che hai usato è troppo abbottonato, troppo rigido, troppo formale. La luce verde si accenderà invece ogni qualvolta scriverai in maniera del tutto semplice e naturale, così come fai ogni qualvolta che chiacchieri ti confidi e condividi informazioni e notizie interessanti con qualcuno che conosci. Se vuoi creare relazioni sui social, comincia a comunicare trattando chi ti legge così come se fosse un amico.